Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale Perché in questo video vi spiego come rimuovere qualsiasi macchia su cioè una maglietta ma anche macchie su uh, quadri e cose così nelle fotografie Quindi quello che dobbiamo usare è un pennello correttivo al volo È molto semplice, lo troverete direttamente su Photoshop uh, Questa è una versione del 2020 ma... vabbè. Eh, ci sarà anche nel 2022, giusto? La versione nuova più aggiornata. Quindi, molto semplice. Ci Cliccate sopra, così, così, piano piano. E si toglieranno così le macchie. Molto semplice. Quindi, dopo aver tolto le macchie, possiamo anche convertire la maglia in un formato PNG. Nel senso, rimuovere lo sfondo dietro, senza danneggiare così la maglia. Perché ho provato a rimuovere... Mh, Uh, lo sfondo e eh, eh, mi ha tolto anche la maglia quindi cosa ho fatto uh, ho preso il lazo il lazo questo qua ho fatto un contorno intorno alla maglia e così facendo ho rimosso la maglia dallo sfondo trasformandola così in un nuovo livello che okay, ho copiato il livello eccola qua l'ho rimossa dallo sfondo sotto è rimasta l'ombra e quindi eh, vado su, vediamo se lo trovo, un livello nuovo, allora vediamo, eccolo sotto l'ultimo, ok questo, rimuovo così lo sfondo perché non mi serve, ok e poi lo esporto come formato PNG, ok? Molto semplice, quindi lo stesso vale anche per una fotografia, uh, non so, una fotografia c'è una persona che ha una maglia con delle macchie sopra, potete rimuoverle facile facile con questo pennello. Quindi io spero tanto che questo video vi è stato utilissimo, io adesso salvo la mia maglietta, e quindi grazie a tutti per questa visione, se il video ti è stato utilissimo io ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like se il video ti è stato utilissimo. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!